Ciao, sono Luca di Mister Gadget, è venuto finalmente il momento di conoscere il nuovo OnePlus 7T Pro. Giusto un paio di settimane fa abbiamo conosciuto il nuovo OnePlus 7T, quello che ha introdotto il sensore della fotocamera posteriore con un forma circolare. Quello che invece vediamo, 7T Pro, ha mantenuto... L'aspetto che già conoscevamo, quello cioè del semaforino con tre sensori posteriori di cui il sensore principale a 48 megapixel. Ma la prima cosa che dobbiamo notare guardando questo telefono è il display frontale. Non ci sono interruzioni di sorta perché c'è la pop-up cam per gli selfie e quindi non ci sono interruzioni del display. Display da 6,67 pollici è un Fluid AMOLED con una definizione QHD, quindi definizione elevatissima, addirittura 516 pixel eh, per pollice. Ma non è l'unico dettaglio straordinario perché questo telefono ha anche un refresh rate che arriva fino a 90 Hz. Eh, display curvo Molto molto bello, difficile pensare di usare questo telefono senza una cover perché l'effetto saponetta purtroppo è sempre eh, possibile. Molto sottile, bellissimo da vedere e anche da eh, impugnare. Eh, diciamo tutto sommato anche con un peso accettabile rispetto a molti altri prodotti che sono oggi in circolazione. Display quindi veramente fenomenale e nel nuovo modello, il 7T Pro, sono state migliorate alcune modalità di lettura per rendere l'utilizzo del telefono sempre più gradevole. Fotocamera posteriore, tre sensori, 48 megapixel, 16 megapixel, 8 megapixel. 48 megapixel è il sensore principale con stabilizzazione ottica, con eh, Un'apertura 1.6 con la capacità di riprendere delle immagini grazie anche all'Ultra Shot Engine sviluppato in casa da OnePlus eh, che rende la qualità fotografica di questo. Eh, telefono, veramente interessante. Devo dire che il miglioramento rispetto al modello 7 è veramente interessante. Nei prossimi giorni avremo modo di entrare ulteriormente nel tema eh, della fotocamera di OnePlus 7T Pro perché vale la pena davvero di provare fino in fondo eh, questa soluzione. Con un sensore da 16 megapixel e 117 gradi di apertura per il grand'angolo e poi uno zoom ottico 3x con apertura eh, 2.4 e come detto un sensore da 8 megapixel. Le tre fotocamere eh, combinate eh, danno veramente un risultato notevole. Eh, OnePlus negli anni ha migliorato la qualità della eh, fotocamera in modo veramente sensibile. Siamo curiosi di vedere quale sarà la valutazione di, eh, di Mark di questo eh, telefono per vedere quale miglioramento è stato fatto dal modello precedente eh, a questo. Eh, diciamo che già il modello 7 era un salto in avanti notevole, il 7T Pro eh, diciamo che eh, promette delle messe a punto eh, ulteriori rispetto ai sensori che abbiamo visto eh, nel modello, uscito qualche mese fa. Una delle novità importanti della fotocamera è la nuova modalità Macron che permette di fare scatti addirittura a due centimetri e mezzo di distanza dal soggetto migliorando sensibilmente ogni piccolo eh, dettaglio che viene eh, ripreso. Altra novità importante della fotocamera sono le modalità per gli scatti con eh, il ritratto. Ci sono nuove modalità di ripresa con i 7T Pro. Non manca la modalità night shot, in questo caso la novità principale di 7T Pro è che la modalità night shot è stata estesa anche al eh, grand'angolo. Si combinano dunque gli scatti con eh, diversi tipi di esposizione per avere il miglior scatto notturno possibile. La novità importante per l'appunto è che questa modalità eh, che insomma Già ha dato dei risultati molto interessanti con il 7 Pro, ora, eh, come detto, è stata estesa anche al grand'angolo. Grande importanza è stata data anche alle riprese video che ora hanno una doppia stabilizzazione ottica e anche elettronica, quindi diciamo che è una stabilizzazione ibrida per un risultato che dovrebbe essere eh, ulteriormente eh, diciamo di livello qualitativo alto. Eh, proveremo nelle prossime settimane con grandissima attenzione la parte video perché insomma, sappiamo che questo è quello in cui forse eh, OnePlus aveva i margini di miglioramento principali. Eh, pop up cam frontale da eh, 16 eh, megapixel sappiamo insomma che una discreta qualità. Sappiamo però che la cosa più importante quando parliamo di OnePlus 7T Pro e di OnePlus in generale è quello che c'è dentro è il telefono, in questo caso Snapdragon 855 Plus con lo standard poi eh, di memoria UFS 3.0 vuol dire addirittura oltre 23 giga eh, di dati al secondo trasferiti e quindi una lettura e una scrittura dei dati velocissima che rende il telefono eh, particolarmente eh, veloce. Eh, questo è un dettaglio veramente fondamentale unito alla memoria da 256 giga non c'è espansione di memoria nel 7t pro questo per rendere il telefono veramente estremamente veloce senza correre il rischio di peggiorare la performance magari con la memory card eh, sbagliata un eh, telefono questo che per quanto riguarda le prestazioni è veramente tra i migliori in assoluto del mercato sapete che tutta questa potenza ovviamente viene usata soprattutto per giocare c'è il nuovo Fnatic mode che eh, proprio realizzato insieme a Fnatic eh, evita eh, di avere interruzioni durante eh, i propri giochi. C'è anche un motore che dà una vibrazione aptica eh, utile soprattutto ad avere dei feedback molto eh, forti, molto eh, diciamo, mh, percepibili, eh, ancora più accattivanti quando eh, si sta eh, giocando. Eh, combinazione di Processore, eh, memoria e quindi insomma, standard di memoria UFS 3.0, eh, di potenza, proprio di capacità di memoria disponibile e RAM rendono eh, questo telefono combinato anche con il display a 90 Hz, veramente un pezzo da 90. Il nuovo OnePlus 7T Pro porta un'altra novità, c'è la Warp Charge, ma non è la Warp Charge 30, ma la Warp Charge 30T. Questo vuol dire che la nuova ricarica è del 23% più veloce rispetto al passato, una batteria da oltre 4.000 MAh. se rimanete senza batteria con una capacità di questo genere c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto con il telefono. Ovviamente tutta questa potenza, tutta questa capacità di memoria, tutta eh, questa forza anche delle fotocamere e la bellezza del display devono avere un software di base per gestirli, eh, il nuovo sistema operativo di OnePlus 7T Pro è basato su Android 10. Questo è il primo prodotto ad arrivare ufficialmente sul mercato con Android 10 come eh, sistema operativo eh, nativo. OnePlus promette 370 migliorie eh, rispetto ai modelli precedenti, l'utilizzo delle gestures in modo molto avanzato è una novità anche molto carina. La Zen Mode che permette di prendere un break dal proprio telefono non è più solo da 20 minuti ma può durare dai 20 ai eh, 60 minuti. Bisogna capire se eh, tutti voi siete in grado eh, di gestire un distacco dal eh, vostro telefono che arrivi addirittura a 60 eh, minuti di tempo. Arriva questo telefono sul mercato eh, nel giro di pochi giorni e rappresenta secondo me una delle eh, novità più interessanti di questo eh, fine anno 2019. Ma non è l'unica novità presentata nella giornata di oggi. C'è infatti un'altra novità importante che è questa, con questo colore davvero speciale arriva la McLaren Edition eh, di OnePlus 7T Pro. Apriamo la scatola per eh, vedere eh, come è fatta questa eh, confezione eh, speciale con il richiamo al eh, carbonio che è uno eh, diciamo, dei materiali che piacciono eh, tantissimo a McLaren. E poi il telefono eh, che ha come caratteristica principale quella di specifiche tecniche eh, superiori e poi eh, delle finiture eh, speciali con il richiamo essenzialmente ai colori eh, speciali di McLaren, in particolare con il pulsante, ma anche un gioco di eh, colore che vedete molto bello e anche tra l'altro una vedete le finiture anche della eh, fotocamera eh, posteriore, che sono eh, particolari, e una texture, quindi un eh, dettaglio eh, della cover posteriore eh, che sono un'esclusiva del eh, modello McLaren. Nei prossimi giorni torneremo proprio a parlarvi del modello McLaren e andremo oltre il semplice contatto hands-on per una a recensione completa e vedere come questo modello riesce a essere ancora più veloce eh, del eh, 7T Pro. Insomma eh, quella di queste settimane di OnePlus è di nuovo insomma una proposta molto interessante ha semplicemente aggiornato i suoi eh, prodotti 2019 con il nuovo processore con delle migliorie eh, del eh, software. Come vi sembrano questi prodotti?